Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road, edizione poco tempo per troppo maltempo, quindi un episodio più breve del solito. Voglio parlarvi di un progetto che è stato pubblicato su YouTube da pochissimi giorni, un progetto che è un fanfilm dedicato all'universo di Ghostbusters, un progetto italiano che è bellissimo. Sto parlando di Real, a Ghostbusters Tale. Prima di continuare, il link del film sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e guardatelo, è veramente divertentissimo, ci sono tantissimi cameo molto particolari, ci sono tantissime citazioni a quello che è l'universo di Ghostbusters, c'è una trama degli effetti speciali che sono VERAMENTE INCREDIBILI e volto molto molto bel fatto, non è un fanfilm realizzato da due ragazzini in camera da letto, tutto il contrario, pur essendo un prodotto amatoriale, un prodotto realizzato senza nessuno scopo di lucro, è un prodotto che mostra delle grandissime professionalità. Ha ottenuto il benestare della Ghost Corps, che è questa unità della Columbia Pictures che riconosce gli elementi che sono realizzati come dell'universo di Ghostbusters, ovviamente non fa parte ufficialmente dell'universo, ma è comunque un prodotto, come ripeto, di altissimo livello, è una storia molto carina, molto graziosa, è sviluppata veramente benissimo, e richiama tantissimo il mondo di Ghostbusters in tante piccole e grandi cose, è anche dedicato alla mancanza di Harold Remis, e quindi è dedicato un po' a quello che è tutto il mondo di Ghostbusters, tutti i fan di Ghostbusters, ma anche a chi sono stati gli attori, a chi è stato il cast originale di Ghostbusters, ed è veramente qualcosa di bellissimo, quindi non posso fare altro che dirvi «Andate a guardare questo film, perché è eccezionale, merita tantissimo, diffondetelo da tutte le parti, facciamo vedere che questo film merita veramente, eh. se avete apprezzato Ghostbusters, se avete apprezzato la saga dei due film di Ghostbusters, apprezzerete sicuramente questo film che è legato all'universo di Ghostbusters, è una produzione fan-made, ma è una produzione fan-made, come ripeto, di altissimo livello, con degli effetti speciali incredibili, con dei contenuti eccezionali. Ancora complimenti a tutti quelli che hanno lavorato al film, ancora complimenti a Edoardo Stoppacciaro, che ha avuto l'idea di realizzare questo progetto pazzesco, e a Marco Fumarola e Fabio Cavalieri che hanno lavorato assieme a Edoardo, e hanno lavorato tantissimo per ottenere questo risultato incredibile. Va bene, ragazzi, io sono Grizzly, questo era Diario di Viaggio on the road, vi ringrazio, vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, ma soprattutto andate a condividere Real a Ghostbuster Story, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!